Esprimiamo un disagio rispetto alle prospettive che ci si presentano sull'assistenza autogestiva, l'assistenza no? indiretta tra i dipendenti. Allo stesso tempo... Ma cos'è l'assistenza indiretta? L'assistenza indiretta è un finanziamento che viene dato alle persone disabili per eh, scegliersi un proprio assistente che viene assunto direttamente da loro. Di un operatore in base alle sue esigenze. L'aspetto negativo, problematico, che abbiamo sempre evidenziato, sono i tempi di pagamento, perché ovviamente, essendo una persona che deve anticipare le spese, questo non è sempre è possibile perché molte persone non hanno un reddito personale tale per poter anticipare lo stipendio di costi e quantità. Verso questa iniziativa chiediamo per Roma Capitale che venga adottato un sistema unico da Roma in cui l'assistenza venga pagata puntualmente per tutti, perché altrimenti in alcuni casi viene pagata puntualmente, in altri casi non e per noi questo non è accettato. Poi chiediamo anche che venga previsto un capitolo di bilancio, perché qui il Comune Roma spende oltre 5 milioni di euro su questo tema. E non c'è un capitolo di bilancio che dia visibilità a questa esigenza. Esistono capitoli di bilancio che riguardano pochi migliaia di euro e non esiste un capitolo di bilancio su questo tema, che significa non avere visibilità nemmeno in sede di discussione del bilancio, per cui i consiglieri, i vari addetti ai servizi non lo vedono, non se ne rendono conto che esiste, per cui ha una valenza anche sapendo che esiste un capitolo, qualcuno si chiederà ma che ci serà questo capitolo e conosceranno meglio anche le nostre esigenze. E poi chiediamo una modalità uniforme di assistenza in diretta per tutte le c'è chi paga ogni due mesi, c'è chi paga ogni conto ogni mese, chi ogni tre, ogni quattro mesi. Oggi al, eh, oggi al Consiglio Comunale, al Campidoglio, cosa è stato chiesto? È stato eh, chiesto è stato... tutto questo, di pagare con uguali, di far sì che tutti vengano trattati allo stesso modo e pertanto di avviare il capitolo di bilancio su questo tema. La mozione impegna, sincrono sì, assessore, a far sì che tutto ciò diventi una norma comunale. E come è andata la votazione? Eh, sembra bene perché sono 43 su 43 hanno votato a favore, qui c'è un adesso il che rispettino questo patto